Allora, tanti auguri! Tanti auguri! <ride> auguri! E buon compleanno! E buon compleanno! Buon compleanno! Tanti auguri a te! Grazie! Ma che mi si è? Come is Come is Come Bel segno, Leone, oh, to, questa giornata mi viene da, da definirla una giornata fortunata, ma lo, lo dico, cadranno i soldi dal cielo, sì, arriveranno direttamente dal cielo, da quanto siete fortunati, perché Leone non è soltanto... Scusa, scusa, di che segno sai? E siamo arrivati finalmente al segno che tanto stavate aspettando voi gemelli. Non a stare molto attenti per quanto riguarda la salute, perché questo è un periodo un po' così. E, e, e voi siete, diciamo, cagionevoli, ecco, siete persone che polluce, che in effetti rischiate di risentire di queste influenze stagionali. Quindi mi raccomando, copritevi, state molto attenti, eh. manciate! Vabbè... Per quanto riguarda invece il Sagittario, eh, oggi eh, questo segno bellissimo alla, alla eccentricità quindi uh, ai vestiti colorati, insomma uh, a tutto ciò che, che può in qualche modo trasmettere allegria. ecco. Cari amici, quest'oggi ho provato a vincere qualcosa al Gratto e vinci. Niente, non c'è stato niente da fare, sapete perché? Perché non sono del segno del Capricorno. Quest'oggi il Capricorno ha una fortuna sfacciata. Andate in un bar, prendete un gratte e vinci e grattate gratu, e vince Capricorno, fidate di me, Capricorno, gratu, gratu, vergine, il segno dell'amore mi viene da dire, che è, è un amore che possiamo definire a gonfievele, è un amore che ha dietro di sé tutto il vento della Calabria. Ciao amore, come stai? Ascolta, volevo solo dirti che devo in realtà stasera beccare i ragazzi del circolo Scacchi e quindi farò un po' tardi. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Sono importantissime, questo segno è un segno ecco, di L'unica cosa che è, forse... Purtroppo quando ci stanno il pianeta all'Eneano, questa pianeta è la cosa che è casca. il momento giusto per diventare il prodimentamento. E' esibito di prestare molta e cura con noi. Thank mm -hmm. you. Sono persone che possiamo eh, rappresentare, sono eh, ben organizzate, amano... L'unica cosa che forse mi sento di consigliare, perché non siamo sicuramente nel momento giusto per definirci, per quanto riguarda tutto il resto, eh, diciamo che eh, affiderei un bel tre step.